Ho insegnato anche una nuova frase al mio amico messicano Il cazzo Sono le 4 di mattina, mi sono appena svegliato e sono molto felice. E mi sto ancora domandando perché ho detto di sì a stacca. Ma ormai sono sveglio. Quindi il gruppo di università ha avuto la brillante idea di fare un pranzo a base di pesce. Per prendere molto fresco hanno quindi deciso di andare al Building Skate Market che si trova a Canary Wharf. Soltanto che apre alle 4 di mattina e chiude alle 8. Adesso prendiamo la bici e andiamo La situazione in strada è più o meno questa Non c'è assolutamente nessuno Anche perché chi vuoi che si sveglia alle 30 yard Gira a destra sulla pista ciclabile Queste strade di solito Gira a destra sulla pista ciclabile I believe I can fly I believe I can t... oh, Non è Londra se non vedi le volpi oh. Gira a sinistra Io e la mia bici gialla siamo sempre insieme Sempre insieme Ho trovato questo coso qua Se qualcuno sa dirmi cos'è Non so perché ma ho la sensazione che siamo arrivati so che dirò una cosa scontata Però c'è un odore di pesce E il posto è gigantesco È un'intera fiera solo di pesce Adesso facciamo un primo tour all'interno Di ispezione per capire cosa c'è Ed eccoci guarioniti con tutto quanto il gruppo Questo è il posto che stifo. mi sa che vendono pesce qua. Mi sta ancora domandando perché ho detto di sì. E la anche gli squali. 5 pound al chilo, anelli di cipolla, pesci con il colorante. Per avere l'esperienza completa siamo venuti al bar del mercato dove adesso stiamo facendo una colazione all'inglese. Ho appena scoperto che abbiamo preso per colazione alle 5.49 un panino con le capesante e il bacon. Ed è il terno 4. Say hi to the vlog. And you too. You're stupid. ho messo un po' troppo zucchero. How is it? <laughs> mazza, Questo è il panino! It's good Tengo a ribadire che sono le 5:50. La città che non dorme, io sì però! Buono! insomma non avrei mai più pensato di fare un'esperienza del genere qua a Londra però è molto fico è fortissimo il fatto che ci sia così tanta varietà di pesce tutto quanto strafresco è stato pazzesco anche fare colazione mangiando pesce adesso ci stiamo dirigendo verso casa di Eugenio per preparare tutto il pesce per il pranzo e tutto quanto questo lo vedrete nel prossimo episodio di COP. ciao